In questo video tutorial vediamo come utilizzare per eh, modifiche che sono differenti dei colori l'estensione eh, Firebug per Firefox che consente di individuare di stile, le posizioni di foglio di stile associate a particolari marcatori HTML attraverso una modalità abbastanza intuitiva e soprattutto utile in quanto ci consente di vedere l'anteprima del cambiamento sul foglio di stile quindi ammettiamo di aver installato l'estensione Firebug se è presente la troviamo in Firefox visualizza Firebug ecco una volta che è stato quindi selezionato, selezionato questo comando eh, vediamo che nella parte bassa del nostro schermo si forma una doppia finestra la parte di sinistra è legata al codice HTML e la parte di destra al foglio di stile associato. Nel momento in cui noi clicchiamo sulla seconda icona, selezione l'elemento della pagina da analizzare, la pagina diventa appunto sensibile alla zona del mouse che si muove e contestualmente si evidenziano diversi elementi. Ecco, facciamo un esempio ammettiamo che noi vogliamo ad esempio modificare non so, il titolo no? vogliamo che sia scritto in modo diverso clicchiamo, ripeto l'operazione dopo abbiamo selezionato il secondo pulsante andiamo a cliccare in corrispondenza della zona da cambiare e vedete che viene evidenziato il marcatore del, dell'HTML che mi consente di presentare la scritta come titolo H1 e con tempo sulla destra è attivo in automatico il foglio di stile associato. Cosa vuol dire questo cancelletto header spazio H1? H1 è il marcatore di titolo livello 1. Ider sarebbe il nome del div, in pratica del contenitore header nella testata. In, con queste diciamo, le regole noi andiamo a modificare il comportamento del titolo 1 presente nella header in realtà il titolo 1 nel nostro tema wordpress come tutti gli altri temi è soltanto in quella zona quindi mh, sarebbe stato sufficiente scrivere H1 Comunque, giusto per dare una notazione di scrittura Vedete, ci sono alcuni elementi ad esempio font size 2m se noi vogliamo scritto più grande qua facciamo non so, 2.5 perché la scritta si ingrandisce, se è troppo andiamo a riportarla con quella precedente lo stesso la nostra diciamo il grassetto con font weight normal si toglie il grassetto se invece noi mettiamo un bold la scritta va direttamente invece marcata con questa diciamo in modo evidenziato però personalmente a me non piace rimettiamo normal e così, a così via discorrendo ecco facciamo adesso un, so, un piccolo cambiamento per vedere poi come agire io qua metto 2.5 facciamo finta che la voglio più grande anche se a me non piace molto andiamo a vedere adesso eh, una volta abbiamo visto l'anteprima dobbiamo ricordarci come possiamo modificare noi questa operazione di cambiamento ovviamente noi la vediamo adesso come un'anteprima ma non agisce ancora nel nostro sito ma ci interessa sapere che l'elemento da cambiare è questo cancelletto IDR 1 che quindi vado a selezionarmi che CTRL C vado anche a copiarmi per capire che non incide minimamente sulla visualizzazione io provo a fare un refresh della pagina e vedete che torna nella dimensione originaria bene, per dare effetto al cambiamento devo andare in Bacheca Aspetto Editor andarmi a selezionare il foglio di stile style.css e vado a cercarmi con modifica trova, cancelletto h1 esattamente no, il punto da cambiare. Qua metto il 2.5, aggiorna file e in questo modo sì che il cambiamento diventa definitivo come possiamo vedere adesso nella visualizzazione della nostra pagina momento di attesa perché si ricarichi la pagina connessione lenta andando a fare il refresh ecco che è diventato effettivamente più grande lo stesso vale per tanti altri elementi ad esempio se voglio incidere voglio fare più grande ad esempio la scritta qua del nome della via agisco in modo del tutto analogo vado a individuarmi in questo caso il paragrafo leader punto il um, calcioletto IDRP il fondo sa 0 non solo metto invece che 0.75 0.9 e vedete che è diventato più grande non faccio questo cambiamento perché mi sembra di aver già spiegato quali altri cambiamenti possiamo immaginare di fare ma eh, qualche cambiamento può essere ad esempio anche di organizzazione delle larghezze ad esempio qui noi abbiamo grossomodo a metà la colonna di sinistra con la colonna di destra vogliamo magari fare la colonna di sinistra poniamolo eh, più grande della colonna più larga della di colonna di destra perché magari mettiamo pochi circolari poche news in prima pagina invece dobbiamo mettere più informazioni in evidenza come parte un po' fissa allora andiamo a vedere un po' come possiamo agire allora andiamo qua vedete mi sposto fino a che cerco di individuarmi la colonna Ecco, si chiama proprio Home Left. Io da qui deduco un po' come è organizzata questa zona centrale della Home Page. Sopra ho il percorso, che è quello che adesso qua è vuoto perché non è stato ancora attivato le briciole di pane. Sotto l'Home Left, cioè la colonna di sinistra della parte centrale della Home Page, poi l'Home Right, cioè la colonna di destra. La colonna di sinistra in particolare, andiamo a vedere oltre ad avere un bordo laterale che è un pixel puntato con il colore che il colore diciamo sul verde eh, deciso prima, anche qua uno può cambiare eh, se ad esempio vuol farlo continuo invece che dot, di, dotted mette solid allora la riga diventa continua ma non sta tanto bene allora, a questo punto io ritornerei al puntinato che è più leggero ma andiamo a vedere qua questo home left qui quello che ci interessa div on left è fatto con un float left cosa vuol dire? vuol dire che è una box affiancata a un altro con una dimensione del carattere di 0,9m anche qui se volessi aumentarla o diminuirla aumentarla diventa 1 vedete? diminuirlo potrebbe essere 0,8 eh? non andiamo troppo a diminuire perché sennò poi dopo le persone ipovedenti, se non hanno degli ingranditori a disposizione immediatamente, rimangono in difficoltà. Poi abbiamo il margine left sulla sinistra, e abbiamo qua una larghezza del 49%. Vogliamo farla più grande? Facciamo che aumentiamo non so, di un 15% quella di sinistra, e diminuiamo contestualmente di un 15% quella di destra. Eh? Ma facciamo un 10%, va forse 15% è troppo. Da 49 aggiungo 10 e faccio 59% avete visto no? che invade un po', ma allora adesso devo diminuire l'altra per diminuire l'altra vado a evidenziarne l'home right. e andiamo a vedere se l'effetto ci soddisfa questo era un 47, diminuiamo di 10, diventa un 37 Avete visto che è ritornato tutto in linea, naturalmente quando noi abbiamo queste dimensioni relative perché c'è un diverso comportamento tra i vari browser, è sempre bene fare poi delle verifiche di tenuta a browser diverse, a risoluzioni diverse. Io faccio in modo che quando ho questi div affiancati, affiancati lascio sempre un 1-2 percentuali non occupati perché questo mi consente di, non ris di rischiare meno lo scivolamento in caso in cui un browser interpreti in modo diverso la somma della larghezza del box con altri elementi di, del dimensionamento che sono i margini, sono il bordo e il margine tra il bordo e il contenuto interno. Ma Basta parole, aumentiamo di 10 home right, diminuiamo di 10 home left. Allora, andiamo giusto per aiutarci a fare in, in, copia di cancelletto home left così lo troviamo più facilmente. Questo è quello che voglio ottenere. Ovviamente se faccio un refresh ritorno alla posizione di prima perché non ho ancora cambiato. Vado nella mia bacheca. Andiamo in aspetto. Andiamo poi in eh, editor foglio di stile e vado a cercarmi la posizione di quel cancelletto home left eccolo qua, aumentiamolo di 10 diventa 59 poi cerchiamo anche home right questo l'abbiamo aumentato e quell'altro lo, lo diminuiamo eh? poniamo home right questo non è quello giusto vado ancora successivo eccolo qua 47 diventa 37% aggiorna file andiamo a vedere se abbiamo sortito l'effetto voluto, faccio il refresh, ed ecco che è a posto, vediamo ancora qualcos'altro, Scriviamo so, una news qualsiasi e vogliamo cambiare qualcosa, non so, vogliamo, uff, cosa possiamo dire qua, non ci piace che ci sia la data di pubblicazione e le ore, vediamo se possiamo farlo questo da, da, da, da, da, non dal foglio di stile ma dalla, eh, dal dal single.php vediamo però per curiosità come è messo qua il foglio di stile no, vedete c'è uno span class autore e finisce qua allora sapete come si può fare in un modo un pochettino forse un pochettino diciamo grafico in questo modo cioè che poi gli scrider questa informazione la mantengono, quindi se uno vuole toglierla definitivamente dalla vista eh, dovrebbe agire sul file single.php togliendo la porzione di codice ma giusto per fare un esercizio ammettiamo che la, la lasciamo dagli screen reader no? ma la togliamo in modalità grafica allora è classe post autore che ci interessa guardate cosa faccio mi prendo la classe post autore e poi, che semmai l'aggiungo anche ad altro se mi interessa e vado, vediamo un po' eh, se funziona. Che dentro post meta, tra l'altro, potrebbe bastare post autore. Vado a vedere qua in bacheca di aggiungere in questo caso una no, prima scusate. Guardo un effetto. Qual è l'effetto che mi interessava vedere se raggiungo l'obiettivo voluto? Ritorno ancora a prendermela qui naturalmente vado anche su altre cose su altri elementi però voglio vedere faccio un punto e virgola e scendo giù e io posso anche editare beh, do un'informazione in questo caso che non è di modifica ma di aggiunta aggiungo display due punti none avete visto che salta via in realtà mi rimane poi il puntino che però non posso togliere perché fa parte di PostMate dove c'è il secondo aspetto però avete visto che se io vado lì in Post eh, Autore e metto Display due punti none va via quelle informazioni in modalità grafica giusto per vedere andiamo ancora in Bacheca Aspetto Editor mi vado ad aggiungere qua in basso no? un'ulteriore regola e dico diamo il conto di se mi è rimasto punto posta autore alto 123 per fare la parentesi graffa display due punti none alto 125 display scritto possibilmente in modo corretto aggiorna file e andiamo a vedere, naturalmente se poi la soluzione non soddisfa, uno fa nient'altro che ripristinare togliendo, avete visto che non c'è, vado a fare qua un aggiorno e ho tolto questo, insomma sono tante cose evidentemente che si possono fare all'interno della modifica della visualizzazione no? eh, questo può valere anche per quello che riguarda il, diciamo, come vengono visualizzati il, gli elenchi più o meno indentati oppure questa zona qua che va nel riassunto o altro ancora vediamo l'ultima cosa vediamo magari come viene visualizzata Sì, è visualizzata abbastanza bene magari questo è un po' troppo grande vogliamo diminuire il carattere del commento preso nell'archivio genitori eh, se noi andiamo qua in genitori beh, incide anche qua eh, f, beh, mh, giusto per mostrarlo andiamo a vedere come poter fare questo, questa modifica eh, che compare anche qua come fare questa modifica si va qua con firebug si individua la zona eccolo qua div class piccolino è quello che va dentro nella gestione del paragrafo, se qui ho 09 e 9, qua gli metto, non so, uno 08, vedete? E ho agito selettivamente su quell'elemento. Ecco, tenete conto che quando si tratta di tag, la posizione del tag dipende sull'elemento che io cambio. Vi spiego, se io faccio una modifica sul generico P di paragrafo, questa agisce su tutti i paragrafi del sito, qualunque posizione loro abbiano ma se io voglio fare una modifica soltanto all'interno del paragrafo presente in un particolare contenitore io dovrò scrivere punto contenitore piuttosto che cancelletto contenitore spazio P per fare in modo che questa modifica agisca non su tutti i paragrafi ma su tutti i soli paragrafi all'interno di quel contenitore